Ragazze pronte? Sì, sì. Ok, allora, quando vi dico via, sì. buttate tutte le braccia all'aria e belle sorridenti urlate. Ma okay. quindi facciamo che partiamo subito col 5 così, con le braccia? Sì, sì, sì, tutte insieme. Va bene, Ok, cominciamo okay. tutte. Esatto. Okay. Allora, pronte, partenza, via. 5!